Quarta lezione del laboratorio crisi e conflitti del Novecento, oggi ci occupiamo, lo sapete già, di guerre coloniali, in particolare eh, per quanto riguarda la, la guerra italiana in Libia. Eh, Simona, Bere, Simona Bere è eh, ricercatrice, assegnista no, di ricerca eh, presso l'Università degli Studi di Bergamo e la ringraziamo per essere qui. Eh, io vi dico solamente che nel, nella mail di domenica vi invieremo anche i dettagli in merito al compitino finale del laboratorio quindi a chi mi ha chiesto eh, dettagli li definiremo in questi giorni, li scriveremo nella mail e comunque poi settimana prossima eh, ovviamente siamo sempre a disposizione per chiarimenti e dettagli anche perché come, vi aveva, come aveva spiegato il professor Vergallo alla prima lezione Tendenzialmente vi chiederemo di curare un, un piccolo elaborato finale in merito alle lezioni dalla prima fino a quella dedicata alla prima guerra mondiale. Quindi abbiamo ancora due incontri prima come dire, di chiudere questa, questa prima fase del laboratorio. Quindi domenica vi diamo tutte, tutte le specifiche e poi comunque ci sono ancora due lezioni a disposizione. Avete visto che sul sito abbiamo caricato i video delle lezioni precedenti. Come sempre, siamo a disposizione. Ultimissima cosa che dico, eh, Vorremmo proporvi di creare un gruppo su Facebook degli iscritti al laboratorio, ovviamente è una cosa del tutto facoltativa ma vorremmo proporre questa cosa per chi utilizza Facebook per scambiarsi link, pareri anche sul laboratorio chiedervi eh, dei feedback in merito alle lezioni, insomma cercare di eh, andare un po' oltre il semplice rapporto frontale della lezione e del momento in cui ci ritroviamo qui il venerdì. Quindi, eh, vi manderemo il link eh, sempre via mail ovviamente ribadisco è una cosa del tutto facoltativa se volete darci un contributo per noi è un, eh, è un aspetto positivo poi eventualmente eh, valuteremo in seguito grazie ancora, scusate ancora, grazie Simone, buona lezione grazie ai grazie ragazzi. Eh? ragazzi del laboratorio Lapsus grazie a Bergallo allora io mi occupo di, eh, soprattutto di Tripolitania e quindi mi occuperò di eh, tutte e cinque le colonie africane dell'Italia che come forse sapete sono Somalia, Etiopia, Eritrea, Cirenaica e Tripolitania perché fino al 1934 non, non esiste la Libia ma esistono due distinte colonie che formano anche due distinte eh, entità giuridiche. Una è la Tripolitania, quella che i libici chiamano Talabus che sarebbe la Libia occidentale. L'altra è la Cirenaica, o quella che i libici chiamano Barca, e che solo col governatorato di Taloballo nel 1934 furono eh, riunite in un'unica colonia che prese il nome di Libia. In questa lezione mh, io cercherò di rispondere a due domande. La prima è perché il cosiddetto eh, jihad libico, il movimento di resistenza anticoloniale, fu assieme a l'Algerino il più tenace e il più violento dell'intero nord Africa. La seconda domanda, che è collegata sempre alla prima, è perché in Libia non si è formata quella classe dirigente locale vagamente occidentalizzata, legata a doppio filo ai colonizzatori, da interessi economici che avrebbe dovuto subentrare ai dominatori europei con la fine del dominio coloniale, cioè con il processo di decolonizzazione? come in fondo è avvenuto negli altri paesi del, del Nord Africa. Se noi pensiamo al Marocco, alla Tunisia, all'Algeria, all'Egitto, eh, quasi tutti i leader della resistenza anticoloniale di questi paesi erano in fondo imbevuti di idee molto occidentali. Pensiamo a eh, un famoso esponente della resistenza marocchina, Abdelkrim in Marocco, Ben Bella in Algeria, Boukiba in Tunisia, eh, Assam in, in Egitto, insomma. In Libia invece questo non, non succede, anzi, abbiamo un personaggio come, come Gheddafi che è assolutamente agli antipodi di questi altri esponenti della resistenza antico-rumana. Il 1911 rappresenta quindi lo scoppio della guerra italo-turca per la Libia l'inizio di una tragedia inumana, ma anche nel contempo l'inizio di, eh, di una nuova storia. Perché? Con l'occupazione italiana nasce quel movimento che è assolutamente straordinario, potentissimo, neanche molto oscuro, che fu il jihad. Perché fu potente questo jihad? Perché non fu soltanto un movimento di resistenza contro lo straniero, ma si connotò come una vera e propria rivoluzione sociale e politica, alimentata dalle numerose strutture e contraddizioni Accumulatesi nei decenni della signoria eh, ottomana. Voi sapete che la Libia era no? una provincia ottomana assieme alla Cilema fino al 1911. Vedo qua vi do un breve quadro, così che non devo fare tutta la storia eh, della Libia pre-italiana. Eh, pre Quindi il 1911 fu eh, la fine di un'epoca un e l'inizio di, eh, di, di una nuova. Diciamo che le vecchie classi dirigenti tripolitane che avevano governato assieme agli ottomani e che tentarono di passare al servizio del nuovo padrone italiano di Tripoli furono emarginate. Al loro posto prese il potere una nuova classe dirigente, composta da chi? Da leader religiosi come ad esempio i senussi, da leader tribali soprattutto dell'interno e da esponenti di minoranze etnico-religiose come i berberi che fino ad, allora erano, fino ad allora, ovvero fino al 1911, erano rimaste ai margini del sistema di potere ottomano e che l'Italia pensava di continuare a tenere nell'isolamento eh, politico. Quindi il jihad tripolitano, ma questo discorso per allargarsi in parte anche a quello occidentale, non fu soltanto una rivolta contro l'occupazione italiana. Ma soprattutto contro un ordine sociale che l'Italia aveva ereditato dall'età ottomana e che da molti libici era giudicato come iniquo e logoro. I due processi, resistenza contro l'occupazione italiana, quindi resistenza anticoloniale e ribellione sociale, si svilupparono parallelamente. Per cui la comprensione dell'una è impossibile senza la comprensione dell'altra, senza tener conto dell'altro. È praticamente impossibile riuscire a decifrare le dinamiche del jihad tripolitano se la categoria colonizzati, colonizzatori è l'unica ammessa, se il discorso viene fatto ruotare esclusivamente intorno alla dicotomia italiana indici In tal caso cosa diventa il movimento del jihad tripolitano? Diventa la meccanica reazione a una inaccettabile provocazione quale fu lo sbarco dei soldati italiani sulle coste dell'Equino. Ma il jihad nipolitano fu un, un fenomeno politico fertile, fu espressione di un risveglio sociale e non solo una replica alle ragioni dell'Italia coloniale. Questo incrociarsi di resistenza e ribellione conferì al movimento del jihad quel suo carattere ambiguo, dai contorni incerti, opachi, contraddittorio, d'altro canto i contenuti sociali del quale si riempiva lo resero un fenomeno. Molto fertile, che avrebbe lasciato tracce profonde nella struttura sociale e politica del paese, il cui impulso non si sarebbe esaurito nemmeno dopo la sconfitta della resistenza anticoloniale alla fine degli anni '90. E proprio la saldatura tra rivolta anticoloniale e rivolta sociale spiega perché il Giardinibico fu, assieme a quello algerino, il più violento e tenace dell'intero Nordafrica. Allora, una rapidissima contestualizzazione. La Libia pre-italiana pre ecco, perché non, non do per scontato che conosciate le mie fondamentali. Allora, quando eh, l'Italia occupa la Tripolitania, questa, questa è una provincia eh, dell'impero del Sultano e assieme al, alla Cirenaica eh, rappresenta l'ultimo lembo di terra africana della sublime porta nonché l'estremo confine, eh, confine occidentale dell'impero del Sultano. Nella propaganda nazionalista italiana la Libia è descritta come sostanzialmente un elettorato, in realtà è un paese in profondissima crisi già da moltissimo tempo, una crisi che in parte si inserisce nella crisi più generale dell'impero ottomano, che è a sua volta una potenza in declino, dato che ormai le cancellerie europee è conosciuta come il malato di un uomo. La crisi dell'impero ottomano è una crisi ad ogni livello, sotto ogni profilo, che si riverbera dal centro di Costantinopoli fino alla periferia, fino a Tripoli. In Libia, che è un paese poverissimo era, insomma, prima della scoperta del petrolio, eh, e che l'avanzata delle potenze eh, europee in Nord Africa sta soffocando economicamente, la crisi assomiglia a un disastro, un disastro sotto diversi profili. In primo luogo è economico, perché le nuove rotte del commercio che disegnano i colonizzatori europei, un commercio monopolizzato sempre più dagli europei appunto, causa il declino delle antiche vie carovaniere che dal Sudan si snodavano verso nord, fino a Tripoli e all'isolato. È un, un disastro politico perché quell'elefantiaca macchina burocratica disegnata dal sultano non riesce più a reggere il peso di gestire un impero che sebbene continui a perdere pezzi rimane sempre molto esteso. Quali sono le più evidenti, evidenti conseguenze di questo mandoverbo? Eh, sono la crescente disaffezione dei sudditi nei confronti del sultano e dei suoi funzionari governativi che sono eh, visti come rapaci e incapaci Ecco questo fenomeno che insomma generale colpisce tutte le parti dell'impero eh, ottomano però in Libia è particolarmente evidente. questo perché? Perché la Libia mh, ha assunto nel, nel, nel sistema nell'economia del sistema eh, ottomano una funzione molto molto sgradevole cioè la Libia è diventata il luogo d'esilio dove vengono inviati eh, i funzionari eh, meno capaci gli oppositori eh, politici. E durante il periodo del sultano Hamid II, gli aderenti, ad esempio, del comitato non e Progresso, ovvero i giovani turchi, quando i giovani turchi prendono il potere eh, a Costantinopoli, vengono inviati in Libia come munizione sostenitori del, del sultano. Ma la crisi eh, libica, tripolitana, nel caso specifico, è una crisi eh, soprattutto eh, sociale dovuta al progressivo sclerotizzarsi di un ordine sociale logoro e profondamente inico. È un ordine sociale che lascia ai margini una larghissima fetta della popolazione, ad esempio le popolazioni eh, nomadi e seminomadi eh, dell'interno, i senussi, le minoranze etniche come i berberi, che gli ottomani non riescono e non vogliono integrare all'interno del loro sistema di potere. Chi favoriva fa questo sistema di potere? I pochi funzionari ottomani, i cosiddetti al-Hassa, inviati dalla capitale Costantinopoli eh, in periferia, che erano completamente strani al contesto elitico e totalmente indifferenti alle sorti eh, del paese e che occupavano però eh, il vertice della piramide del potere. Accanto eh, ai, ai cosiddetti al-Hassa, ai funzionari ottomani, vi era anche un gruppo di notabili tripolitani abbastanza numeroso che erano cresciuti. All'ombra di questo potere tanto dispotico quanto fiacco sono quelli che lo storico e lo storico libico Amir al -Barbar chiama gli Ayan, i notabili. Sono eh, notabili spesso impiegati nell'amministrazione eh, ottomana, dove però occupano le posizioni intermedie, perché quelle più elevate sono il monopolio dei, degli ottoma, dei, dei funzionari ottomani inviati dal centro. E rappresentano questi Ayan il maggior sostegno dell'ormai impopolare governo ottomano di, eh, di Tripoli, come poi avrebbero rappresentato il maggior sostegno del governo italiano eh, che si impianta dopo il 1911. Ma queste aree non hanno scelta perché si tratta di una casta, di un centro sociale, privo di base sociale, estraneo a quelle logiche tribali che dominano all'interno della Tripolitania e che lo dominano ancora, eh, dominano ancora la Tripoli. Questo gruppo aveva costruito la sua fortuna economica e sociale e politica all'ombra di un potere centrale debole, come era quello eh, ottomano di Tripoli. Che si trattasse eh, del governo ottomano, del governo italiano, questa classe sociale aveva bisogno di un potere centrale che la sorreggesse e in definitiva ne legittimasse l'esistenza eh, politica. Qual era la radice della separatezza eh, degli Ayan rispetto alla popolazione? La separatezza, secondo gli storici libici, risiede nell'iniquità dei rapporti economici che inter intercorrevano tra gli Ayan, che rappresentavano la minoranza all'interno della comunità, e la popolazione sulla quale esercitavano la loro autorità. Questa distanza va intesa anche in senso geografico, data la difficoltà degli Ayan di esercitare una reale influenza sulle zone interne della eh, Tripolitania, che erano appunto, come dicevo prima, dominate invece dalle logiche eh, tribali, lontane dalla capitale eh, Tripoli. Questi Ayan, insieme alla ristrettissima elite ottomana di al hassa rappresentavano il vertice della piramide del potere in Libia, anzi tripolitana ma anche il tappo che impediva a quelle forze sociali e politiche nuove di emergere. Sarà lo scoppio della guerra dell'11 che fece saltare questo tappo lasciando esplodere tutte le contraddizioni e le torture accumulate sino sì ai decenni della signoria ottomana. In reazione a questa, diciamo, a questa organizzazione sociale e politica iniqua, negli anni a cavallo tra il XIX e il XX eh, secolo, Iniziarono a sorgere in l'idea dei gruppi d'opposizione, il cui moltiplicarsi rappresentava il segnale inequivocabile della crescente disaffezione dei nemici verso il dominio di Libia. Ma le critiche non avevano come obiettivo la riforma del sistema di governo ottomano, ma era lo stesso diritto della sublime porta a esercitare la sovranità sulla Repubblica a essere contestato. Alcuni, alcuni esempi insomma, di, di, di gruppi di opposizione, di contestazione. Ad esempio a Tripoli, nella seconda metà eh, degli anni 80, dell'Ottocento, era nata questa associazione segreta eh, Ajami Al-Fairia al Syria, la cui opera era ispirata alla mh, corrente del nazionalismo arabo, che insomma, era già diffusa negli altri paesi dell'Africa settentrionale, in particolar modo in Egitto, in sintonia con altri movimenti eh, affini. L'associazione era impegnata nel tentativo di recuperare l'identità araba del paese, preservandola da quell'annacquamento culturale che era stato inevitabile, conseguenza di decenni di dominazione ottomana. Tra le molte rivendicazioni, la più, possiamo dire, dirompente, era quella di elevare la lingua araba a lingua ufficiale del paese. Nel Scebel, nell'altopiano, la principale fonte d'opposizione erano i Berberi una minoranza abbastanza numerosa e molto molto rumorosa e qui nel Gebel diciamo che la polemica contro lo stile di governo messatorio dei funzionari turchi si mischiava alle rivendicazioni dei diritti storici di questo popolo però il nemico più temibile per i turchi come lo sarà per gli italiani erano le riottose e enormi tribù nomadi, seminomadi dell'interno ad esempio gli esponenti più tipici di questo, chiamiamolo così, universo delle dune erano gli Aulat Suleiman, gli Aulat Gusey, Aula le loro rivendicazioni si possono riassumere con una formula che è semplicissima, l'esenzione dal pagamento delle tasse, loro non volevano pagare le tasse ai padroni turchi di Tripoli, come non le vorranno pagare ai padroni italiani di Tripoli. Come potete osservare è un fronte della contestazione in composito, che ingloba vastissimi settori della popolazione tripolitana, si alimenta di idee, di culture svariate. Non si trattava di un fenomeno estemporaneo, ma segnalava quel processo di rinnovamento interno alla società tripolitana che non si sarebbe placato nemmeno con la fine della signoria ottomana. Allora, questo è un po' il contesto della Tripolitania, alla vigilia dello sbarco italiano nel 1912. Gli italiani pensavano di trovarsi di fronte a una società indolente, una società passiva. In realtà è una società che sta ribollendo, dove ci sono gruppi come Benin, i Bedivini, i Senussiti, e i Berde, tutti tenuti ai margini del sistema di potere ottomano, che stanno premendo, che sognano una vera e propria rivoluzione. Cosa rappresenta per queste forze l'atto eh, di forza dell'Italia, lo sbarco dei 100.000 soldati italiani sulle coste eh, Tripolitane? Per certi versi, e paradossalmente verrebbe da dire, rappresenta una benedizione, perché provocherà la definitiva crisi del sistema. La guerra dell'11 offrì a questi gruppi e ceti sociali di rivendicare eh, la propria esistenza politica, di diventare attori di eh, primo piano, scalzando il vecchio quale fu lo strumento per manifestare questa esistenza politica? Fu la lotta anticoloniale, fu il Jihad. Il Jihad fu un evento inaspettato per l'Italia che era sinceramente e ingenuamente convinta che i libici avrebbero accolto a braccia aperte i soldati italiani perché stanchi del gioco ottomano. La propaganda dipingeva l'Italia come impegnata in una guerra di liberazione del popolo libico Schiacciato sotto il peso della retratezza turca. Lo spettacolo dei libici che combattevano a fianco ai vecchi dominatori turchi fu una doccia fredda, e lo stupore si trasformò presto in, uh, in disprezzo per un popolo che preferiva lottare a fianco dei vecchi dominatori, respingendo invece quelle lusinghe della civiltà che l'Italia offriva sulla punta della pagina. Chi guidava questo movimento della resistenza? Eh, all'occupazione italiana, che fin dal principio fu, si connotò come un movimento popolare molto diffuso, col coinvolgimento di ampi settori della eh, popolazione. Fino al all'ottobre 1912, cioè fino alla firma della pace di Losanna tra Italia e Turchia, il movimento di resistenza fu guidato da ufficiali ottomani, ma non gli stessi ufficiali ottomani che operavano in Libia, eh, nella Libia anche nel 1911. La Turchia fu, ovviamente non fu così stupida, ma inviò dei, degli altri ufficiali. Ad esempio eh, fu inviato in Libia eh, un personaggio molto noto eh, che è chiamato turco, oppure Meshar Bey, insomma, personaggi di un certo eh, livello. Dopo tale data, dopo il 19 ottobre del 12, furono invece i libici a prendere, i leader libici a prendere in mano le reti della, della resistenza. Va detto che l'uscita di scena dei turchi è vero che indebolì la resistenza libica, però dall'altro liberò uno spazio politico immenso, dando via un'intensa concorrenza tutta interna alla società tripolitana. La guerra e il clima convulso creatosi avevano Ridisegnato la geografia politica del paese. Sui campi di battaglia era apparsa una nuova leadership tripolitana che avrebbe portato avanti una estrema resistenza contro l'Italia e sarebbe divenuta padrona del paese. Si, tra si trattava per lo più di eh, personaggi eh, emergenti, di venire, comunque di uomini che eh, non avevano eh, ricoperto posizioni importanti all'interno del sistema di potere ottomano, che erano sempre vissuti ai margini spesso nel ruolo di oppositori. Questi eh, protagonisti del jihad erano molto diversi tra di loro, però avevano delle caratteristiche in comune. Queste erano intanto una filosofia politica ispirata ad un profondo radicalismo, che si spiega anche inserendo la resistenza libica nel contesto dei movimenti diciamo, di risveglio nazionalista che coinvolgono anche gli altri paesi eh, del Nord Africa, ma in generale del mondo arabo-islamico. Va considerata la sostanziale stranità di questi nuovi leader, di questa nuova leva politica al sistema di potere eh, ottomano. Questo cosa significa? Che non avevano condizioni di rendita da difendere, che portarono avanti una battaglia eh, estrema, senza, insomma, perché non avevano niente eh, da perdere non erano posizioni di rendita da difendere anzi il loro impegno andava nel senso proprio di smantellare il sistema di potere quell'equilibrio di potere iniquo ereditato dall'età ottomana e che l'Italia pensava di mantenere in piedi. poi una terza peculiarità che accomuna tutti questi eh, leader che è molto importante per capire perché il movimento di, di resistenza libico fu particolarmente violento e sanguinoso. Questa era una leadership che ha ottenuto la propria eh, legittimazione sul campo di battaglia e con le armi consolidò la propria egemonia. Questo aspetto ci spiega perché il movimento del jihad fu particolarmente violento: perché raramente questi leader sfuggono alla tentazione di risolvere ogni contesa sul campo eh, di battaglia, tra di loro o con gli italiani. Poi un'altra notazione che mh, può sembrare superflua, ma io credo che anzi sia una delle più importanti. La maggior parte di questi leader di questa nuova leva politica è composta da personaggi che hanno meno di 40 anni. Questo cosa vuol dire? Che sono ambiziosissimi, che, proprio perché sono molto giovani. Fu eh, la guerra a proiettare al centro del palcoscenico questa eh, nuova leadership, che occupò, si trovò ad occupare, uno spazio politico che prima era completamente inaccessibile. Chiaramente di fronte a qualcuno che guadagnava c'era qualcun altro che perdeva, perché la nuova leva politica combatteva sì contro l'italiano, ma come primo obiettivo aveva quello di ribaltare il sistema di potere ottomano. E I primi a farne le spese chi furono? Furono proprio quel gruppo di eh, notabili libici integrati nel sistema di potere ottomano e che si erano subito accostati agli italiani, gli Ariani che sarebbero stati marginalizzati e letteralmente stritolati dalle dinamiche politiche assolutamente spietate che si creavano in Colonia proprio a seguito dell'occupazione italiana. Ecco io farei qualche esempio, perché se no non vorrei che non essi un po' tutto così nel, nel, nel, nel vago. Se c'è un eh, luogo, aspettate che sei squadrato. No? Se c'è un luogo dove questo processo di ascesa delle nuove elite e del declino del vecchio notabilato appare evidente, sì, diciamo cristallino proprio, questa è la città e la regione di, eh, di Misurata. Insomma. Misurata è una città ma anche una, una regione, che dista 200 km a est di, di Tripoli sulla costa, e questa che ho, che ho evidenziato in, in rosso. Se vi sono due personaggi che incarnano alla perfezione il ruolo del vecchio notabile e del nuovo eh, mujahid, del nuovo eh, combattente mh, anticoloniale, questi sono Omar Pascià Muntasir e Ramadan Aswery. Omar Pascià Muntasir è capo di una potente e ricchissima famiglia di Misurata, che è una delle più importanti dell'intera Libia, che al suo centro è eh, la Misurata. Si tratta di una famiglia che più o meno dalla metà dell'Ottocento monopolizza la politica locale nelle zone di eh, misurata, di Sirte e di Glarià, di Gratumano, insomma tutta quest'area quest qua sostanzialmente. Grazie a una straordinaria abilità politica la famiglia Montasir è riuscita ad accumulare un enorme eh, potere di, eh, fatto di cariche, di clientele, di denaro costruendo proprio una fittissima rete eh, clientelare che gli permette di svolgere quel ruolo di intermediario tra il centro, ovvero Tripoli, e la popolazione. È una potenza che a prima vista sembra assolutamente invincibile, incredibile, ma che in realtà poggia su quasi molto, molto fragili. Intanto gli ammuntassi sono estranei alla logica tribale che domina le zone interne della Libia e che tutt'oggi domina eh, le zone interne della Libia e non solo in poi Gli Almuntasir non sono in grado di mobilitare militarmente eh, degli armati e questo insomma è, è importante in questo clima molto fluido è una grave carenza per gli Almuntasir Inoltre il lento ma inesorabile declinare delle vie caromaniere che dal sud, cioè dal Chad, dal, dal, soprattutto dal Sudan puntavano verso nord, verso Misurata Ecco, il declino di queste dieta romaniere ha inaridito eh, le fonti di guadagno sulle quali questa famiglia aveva costruito la propria fortuna. Gli Almuntassi non erano depositari della loro potenza, che pure era, era reale, ma eh, la loro potenza risiedeva nel patto che avevano stretto con Tripoli, col governo centrale, che era chiamato a legittimare non solo l'azione, ma la, la loro stessa esistenza politica. Solo all'ombra diciamo, di, eh, di questo debole potere ottomano, gli Almontasir potevano dirsi padroni della regione di Misurata. Possiamo dire che insomma, il luccichio della loro potenza era semplicemente luce riflessa. Quando fosse precaria eh, questa potenza si manifestò nel 1908. Voi sapete, nel 1908 eh, gli ufficiali del Comitato Unione Progresso, i giovani turchi, Provesciano il regime del sultano Abdelhamid II e gli effetti di questo rivolgimento eh, arrivano anche eh, a Tripoli, da Costantinopoli a Tripoli. E a Tripoli e in Libia cosa succede? Che mh, si provvede all'epurazione di tutti quegli elementi che erano legati al sultano e che erano anti-giovani eh, turchi. Gli Almuntasir, in quanto sostenitori eh, del regime del sultano e oppositori del sistema del, del nuovo regime giovane turco, vengono, vengono allontanati dal potere e perdono tutte le posizioni. Gli Almuntasir sono incapaci di lottare con le loro forze contro il nuovo regime. E cosa fanno allora? Si avvicinano all'Italia che già da diversi anni sta cercando di penetrare in Libia attraverso una penetrazione prima economica e poi ovviamente con lo eh, sbarco. Quindi rompono il legame di fedeltà con, eh, col padrone turco e per uscire dall'ombra dell'irrilevanza politica si avvicinano all'Italia perché hanno bisogno di un nuovo padrone. Padrone che troveranno eh, in Italia che nel frattempo era sbarcata in Libia nel 1912. Sostenuto dai soldati italiani, Omar Bashar al-Nasir riesce a restituire il nuovo ordine sociale che aveva al suo centro la sua famiglia e che monopolizzò le cariche politiche di tutta la Tripolitania orientale, insomma, quindi tutta questa zona. Si trattava di un sistema che emarginava di nuovo quelli che erano riusciti a, a, come dire, a, a strappare uno spicchio di potere tramite la partecipazione alla lotta anticoloniale, eh, ma, ma emarginava anche quelli come nazionalisti arabi eh, gli appartenenti alle fasce della popolazione più, più, più povera le minoranze etniche che chiedevano al regime di Tripoli, italiano adesso, un sistema eh, di potere più inclusivo, ma ottenuto per sé, ma ovviamente il regime di Tripoli non, non concesse questo, anzi noi sappiamo che fu un regime fortemente autocratico, non solo, ma dato che aveva ottenuto per sé il potere Omar al Montasir, che fu il principale alleato eh, degli italiani in Libia eh, si guardò bene dall'allargare la platea dei beneficiati dal sistema di potere ottomano, dal nuovo padrone italiano eh, del Come possiamo definire eh, Omar Pasha al mutasir Insomma, potremmo definirlo un, co un, colla un collaborazionista, però è lecito definirlo così soltanto che, a patto che questo non sia un giudizio eh, morale, come ha fatto la storiografia libica, che... Ha ceduto spessissimo alla tentazione di spiegare il comportamento dei collaborazionisti, sottolineandone eh, la scarsa fibra morale. Sarebbero state la corruzione dei loro costumi, l'accettazione degli stili di vita europei, a indurre questi notabili ad accostarsi al regime italiano. Infatti, il lemma col quale vengono indicati è quello del mutata Lenin, cioè l'italianizzati. Ma da parte di Omar Bashar non ci sarà mai un giudimento ideologico alle regioni dell'Italia coloniale. Il rapporto degli Al-Muntasir con il colonizzatore italiano non si sviluppa sul piano delle idee o di una contiguità culturale, ma crebbe e si consolidò a partire da una comunanza di interessi molto molto concreti. Marco Asciano guardava l'Italia come, eh, come alla potenza in grado di restituire dignità al suo decadente paese. Roma avrebbe dovuto svolgere il ruolo di alleato fidato e soprattutto discreto, che ovviamente: che gli avrebbe permesso il ritorno in sella a misurata. Dunque, è un rapporto privilegiato che non era alimentato da ragioni eh, ideologiche. Quindi, insomma. Possiamo chiamarlo eh, collaborazionista, ma no? stando attenti perché eh, diciamo, la parola collaborazionista ha un senso spregiativo che forse non, non spiega fino in fondo la scelta di Omar Pasha, perché l'origine di questo patto risiede eh, nell'aspirazione molto, molto concreta e non ideologica di Omar Pasha ad isolare i propri avversari che sono eh, soprattutto i nuovi leader che hanno preso parte alla resistenza anticoloniale, e ristabilire l'ordine politico precedente al 1908. Nella storiografia, soprattutto libica ma anche italiana, la figura di Omar Pasha è rimasta legata all'immagine del collaborazionista. Tuttavia questo ritratto non esaurisce la complessità del personaggio, perché in termini più generali, la sua biografia politica è quella di un intero ceto dirigente, nato e cresciuto nei ranghi della burocrazia italiana, sotto l'ombrello protettivo dei turchi, che governò il paese insieme ai dominatori turchi, esercitando un ruolo di cerniera tra centro e periferia. E quindi, prima ancora che essere un esempio di collaborazionismo, Omar Pasha va considerato come l'emblema di una classe di funzionari, di un ceto, e delle sue difficoltà a sopravvivere nella nuova, nella nuova Libia sconvolta da jihad, dove la sua influenza e il suo prestigio erano minacciati da una nuova classe eh, dirigente, questa nata, quella classe dirigente nata sui campi eh, di battaglia. Se Omar Bashar è il rappresentante tipico eh, della casta degli Ayyan a misurata, Ramadan as rappresenta il prototipo del nuovo leader che emerge con la guerra del 1911. Eh, Ramana Nasueli, l'uomo che contende il potere a Omar Pasha a eh, misurata, non, non appartiene a una famiglia facoltosa, a una famiglia nota, è il figlio di un, uh, di un agricoltore. Tra l'altro ha una biografia politica abbastanza turbolenta perché è abbastanza scalmanato, è spesso definito un brigante che questa fama di, di brigante lo inserirà anche nei libri storici. È accusato tra l'altro dell'omicidio di uno dei figli di Omar Pasha, cioè la sua è la biografia di, di una persona che vive ai margini, non inserito nel sistema di potere eh, ottomano. Fino al 1900, nel, nel 1911, eh, Ramadan Aswami ha soli 30 anni. Prende parte al Jihad e si distingue in battaglia. È vero che quando gli ottomani, eh, scusate, gli italiani conquistano la misurata alla fine del 1912, Ramadan deve momentaneamente deporre le armi, ma intanto grazie alla partecipazione al jihad era riuscito ad affermare la propria esistenza politica e inizia in qualche modo a divenire un riferimento eh, politico per tutti quei gruppi che avevano preso parte al Jihad e sono ormai indisponibili ad accettare una, un ripristino della situazione ante col controllo degli Almunti, si era misurata sotto il gioco di una potenza eh, straniera. Questo movimento eh, che vede eh, Ramadan come principale referente esploderà nel 1915 quando Ramadan Aswari organizza una straordinaria operazione militare contro gli italiani a Caselbohari, sconfiggendo gli italiani. La battaglia di Caselbohari del 28 aprile del 15 sancisce il crollo del regime coloniale di Tripoli, da lì in poi, l'Italia eh, si deve ritirare, tutti i presidi dell'interno sono ritirati e eh, all'Italia rimane per diversi anni solo la città di Tripoli e di Tunis. Qualche mese dopo eh, la battaglia di Casabuchati, eh, Ramadan riesce a conquistare eh, Misurata espugnandola. È una vera e propria rivoluzione che scoppia nel momento, quella di Misurata, che scoppia tra l'altro nel momento in cui tutte le altre regioni della colonia cadono nelle mani dei leader ribelli. Sull'alto piano i berberi, nell'immenso Fezzan, la, la regione meridionale, eh, i Senussi. Insomma, i Mujahideen, la nuova leva politica, diviene padrona del paese. Questo è un rapporto eh, completato dal Ministero delle Colonie, insomma, che ci descrive un po' la personalità di eh, Ramadan da solo. Qual è l'obiettivo di Ramadan dopo aver preso eh, il potere? Il rinnovamento completo della società, cioè non solo cacciare gli italiani, ma rinnovare completamente la società. Quindi, emarginazione completa del vecchio notabilato contiguo, a ottomani e italiani. Gli aliani di misurata si rifugiarono tutti a Tripoli, una delle poche città ancora controllate dagli italiani. Molti di quelli rimasti a misurata furono giustiziati, furono impiccati. Poi l'attenzione ai centri meno ambienti e meno integrati nel sistema ottomano prima e in quello italiano eh, poi. Infine, restituire all'Islam. Quel ruolo di riferimento politico irrinunciabile che, a causa ovviamente dell'occupazione di una potenza cristiana, era venuto meno. Eh, Infine, l'indipendenza eh, della Tripolitania e in prospettiva della, eh, della Cenerania. A differenza di Omar Basham, Tarsi, il Ramadan Aswak, non vuole da lui. La Libia non deve essere una colonia italiana né una provincia ottomana. Così crea non un governo misurata retto da lui e che arriva a comprendere buona parte della Tripolitania orientale. Poi nel novembre del 1918, dà vita a un esperimento politico eh, assolutamente eccezionale, crea la, la Repubblica Tripolitana, la cosiddetta Giunturia Tarabusia. Si tratta tra l'altro della prima Repubblica Araba eh, indipendente in assoluto. Ramadana Srelli viene il riferimento del Jihad. D'altronde, del jihad tripolitano fu il leader più intelligente, più brillante, più capace. Da eh, cosa dipende il suo successo? Intanto dal carisma che riconoscevano tutti, che lo riconobbe anche eh, Rodolfo Graziani, che sicuramente era assolutamente eh, insomma, un colonialista un convinto. Poi dalla straordinaria capacità di organizzazione militare, dal successo delle sue idee nazionaliste. E forse anche dal suo modo di presentarsi, dal suo essere presentarsi come uomo eh, del popolo, dalla semplicità dei suoi costumi. In opposizione agli, agli anni invece, insomma, che facevano uno sfoggio del, della loro ricchezza. Sotto la sua guida la tripolitania si trasformò da paese marginale, diciamo pure un paese subalterno, a polo di irraggiamento di idee rivoluzionarie anche fuori dai confini dell'Ani. Basta pensare che uno dei più importanti. Esponenti del movimento del eh, pan del nazionalismo arabo in generale, Abdul Rahman Azam, che sarà tra l'altro il primo segretario della Lega Araba, a partire dal 1916 si trasferisce a Misurata per assumere il ruolo di consigliere personale di Ramadan. Il processo eh, di emersione eh, di questa classe dirigente è particolarmente evidente e eh, misurata, ma si manifesta anche in un'altra regione eh, del paese, che è il Gerberi. Qui la resistenza fu, fu condotta dai Berberi e quindi incrociamo la questione eh, della resistenza alla questione più ampia eh, del popolo berbero ed è una questione immensa perché la questione dei Berberi è in fondo la questione stessa dell'identità del Nord Africa. La parte occidentale del Jebel, in particolare in questa qua, è abitata in prevalenza da Berberi. I Berberi sono etnicamente, linguisticamente e anche religiosamente diversi dagli Arabi, perché ad esempio i Berberi, tutt'oggi, professano l'ibadismo, che rappresenta l'ultima espressione della corrente haricita, la terza via tra sunna e shiach. Quindi i berberi non sono né sunniti né sciiti. Storicamente i berberi avevano eh, sperimentato una notevole marginalità, imposta sia dalla maggioranza araba che dal potere centrale di Crimea, che vedeva nei berberi, nei loro progetti autonomisti, una minaccia al loro potere. Ora, nella prospettiva dei berberi, i 100.000 soldati che sbarcano sulle coste comunitarie. Non rappresentano solamente eh, una minaccia, ma anche l'occasione irripetibile per ribaltare un equilibrio di potere da sempre a loro sfavoribile, contraddicendo così secoli eh, di storia. Principali esponenti del movimento di resistenza Berbero furono, diciamo, due. Furono Suleiman Al-Baruni e Khalifa Gnasga. Io vi parlerò eh, del secondo, che è un caso esemplare di come resistenza e ribellione convivessero nell'animo di questi nociacchi. Eh, Intanto, notazione biografica. Quando eh, le truppe italiane invadono la Libia negli Undici, Askar ha solo 27 anni, quindi eh, anche lui è giovanissimo. Non ha mai ricoperto alcun incarico politico né militare nell'amministrazione ottomana. È un perfetto sconosciuto e la sua biografia politica inizia nel Askar era originario di Nalut, che è un centro distante pochi chilometri dal confine tunisino e abitato in prevalenza da Berber. Fino alla sconfitta di Giunduba, che è la sconfitta del, marzo, del 23 marzo del, del 13, è la sconfitta che permette alle truppe del generale Clemente Lepio eh, che gli apre la strada eh, del Gebel e permette la conquista definitiva del Gebel la resistenza a Nalut fino a quella data è coordinata da Ibrahim Al-Abbas Al-Abbas è un membro della famiglia vista eh, di Nalut tuttavia quando le truppe di Lequeo, del generale Lequeo marciano in direzione di Nalut da Efron quindi da qua in direzione eh, di eh, Nalut si trovano ad affrontare l'ultimo sussulto di resistenza opposto dalle truppe di Askar mentre Al-Abbas era già fuggito in Tunisia L'intervento armato di Askar non fu assolutamente risolutivo, però servì a dargli visibilità politica, ancora una volta a ribadire l'esistenza politica di questa nuova legge. L'effetto fu assolutamente immediato perché dopo l'occupazione di Nalut gli italiani, per, per ringraziarsi il Khalifa Ben Askar, nomina il fratello di questo, Amuru, eh, sindaco della, eh, della città. Elinor Benascar non collaborò mai attivamente con, eh, con gli italiani, ma sfruttando la copertura offerta dal fratello che era sindaco, sarebbe riuscito ad accumulare nel tempo un consistente patrimonio di denaro e soprattutto di armi, di prestigio e di potenza militare, grazie al quale in seguito avrebbe portato avanti la resistenza e la battaglia per il riconoscimento dei diritti storici dei Berberi. Quando fu sicuro di aver accumulato abbastanza armi e denaro, ovvero alla fine del 14, Askar scatenò una rivolta generale nel di fusa, che è la parte occidentale del Gibraltar. Questa rivolta provocò il precipitoso ritiro delle, delle truppe italiane verso, verso Tripoli, insomma, cioè l'Italia ritirò tutti i presidi sostanzialmente del Gibraltar. Nel periodo compreso tra il 14 e il 22 Askar combatté tenacemente non solo contro gli italiani, ma anche contro i, eh, i francesi che controllavano allora la, la Tunisia, che era un, un protettorato eh, francese perché era mh, intenzionato a saldare in un unico blocco tutti i territori berberi che si trovavano in Libia e in Tunisia. Askar combatté inoltre contro mh, il cosiddetto partito arabo del Jebel, capeggiato da Mohamed Fekili, che era intenzionato ad evitare che i berberi ottenessero il riconoscimento eh, dei loro diritti storici, storici, ovvero era intenzionato a mantenere la propria egemonia eh, nella Tripolitania occidentale. È abbastanza difficile dire quale fosse l'obiettivo più importante per Ascar, se respingere gli italiani o ottenere il riconoscimento dei diritti eh, dei berberi, cioè la resistenza o la ribellione. È difficile dire anche chi fosse il nemico più temibile per Ascar, quel Mohammed Fekini che non voleva cedere l'egemonia del partito arabo nel Jebel, o gli italiani che invasero il suo paese. Contro gli italiani resisteva, contro gli arabi si ribellava per ribadire l'alterità e la, e la peculiarità della sua storia come Berlino. La carriera di Khalifa bin Ascar fu eh, precocemente e brutalmente interrotta dalla forza italiana nel 1922. Ma nonostante ciò possiamo dire che la sua lotta in successo, perché grazie a al alla ribellione che aveva relegato i Verdi e i margini, questi ultimi riuscirono a uscire da quella subalternità e anzi finirono, una volta che la resistenza fu domata a metà degli anni venti, a ottenere una posizione privilegiata. Possiamo dire che se la resistenza aveva perso, la ribellione aveva trionfato. Khalifa Namaskar riassume in sé le contraddizioni del shahat tripolitano, dove la lotta contro lo straniero, la competizione interna alla società libica per l'egemonia regionale, i conti aperti tra le tribù e correnti politiche avversarie si mescolarono, creando una miscela esplosiva. La sua figura è emblematica, anche perché incarna alla, per alla perfezione il prototipo del nuovo leader che emerse in quegli anni in Tripolitania. Giovane, ambizioso, abilissimo sui campi di battaglia e soprattutto animato da un profondo radicalismo ideologico. L'ascesa della nuova leadership, che occupò il palcoscenico politico della Libia per un ventennio, avvenne a scapito del vecchio notabilato. Il declino degli Ayani non fu immediato né tantomeno fu ordinato, soprattutto non era inevitabile. Il destino di questa casta, in ultima istanza, era nelle mani degli ufficiali italiani di Tripoli. Senza il cui appoggio non aveva possibilità di rimanere in piedi nel terremoto socio-politico che aveva investito la Italia. A decretare l'indebolimento, ma non la definitiva scomparsa degli AIA, contribuì da un lato la concorrenza dei nuovi leader, dall'altro il potere coloniale che non riuscì a cooptare quello che poteva considerarsi il ceto più, più colpo anche della Nepolitania. Le cause di, di questo furono eh, molteplici. Da un lato l'incertezza dei comandi italiani nell'elaborare una chiara linea d'azione, la lentezza e la difficoltà nel ripristinare i normali meccanismi della vita istituzionale, all'interno dei quali gli Ayan avrebbero recuperato il loro naturale ruolo, e infine la durata ventennale dello stato di guerra in Libia. Nel lungo periodo a pesare in maniera determinante fu un ulteriore motivo, il mancato incontro culturale tra libici e italiani. A differenza che in altre eh, realtà coloniali e nel precedente periodo ottomano, in Tripolitania le elite sperimentarono un regime di separatezza culturale dai nuovi padroni del paese. Sospesi tra un paese in rivolta e un governo coloniale, che non riusciva a valorizzare il ruolo, gli Ayan dovrebbero cedere il passo alla nuova classe dirigente apparsa sui campi di battaglia dopo il 1911 la presenza di questa leva composta per lo più di capi tribali e animata da un profondo radicalismo ideologico marginalizzò l'elite più disposta ad accettare il dominio italiano ed eventualmente un processo di anacquamento culturale come avvenne nelle limitrofe Tunisia ed Algeria in Libia la lunga durata del jihad, la violenza del conflitto e la tirannia dei governi italiani di Tripoli impedirono il consolidarsi di un'elite integrata nel sistema di potere comunico. A differenza che negli altri paesi del Nord Africa non si formò quella classe dirigente vagamente occidentalizzata e legata a doppio filo ai colonizzatori da interessi economici che sarebbe subentrata, o che avrebbe dovuto subentrare, ai dominatori europei col processo di decolonizzazione. Con la sconfitta degli Ayan la Libia fu privata dell'unico ceto che avrebbe potuto assumere il ruolo di intermediario tra il potere coloniale e la popolazione, allineando così la sua storia a quella dei suoi vicini eh, nordafricani. Gli effetti di questo processo di declino degli Ayan e ascesa delle nuove elite tripolitane non sono ancora esauriti in realtà, ma si riflettono nel carattere della classe dirigente della Libia eh, odierna, che è in parte figlia eh, di questi eh, Mujahidin. Diciamo. Io ho terminato, grazie. Buona, grazie per questa lezione. Tra l'altro sostenuta da un apparato iconografico, e cartografico di strumento del resto. Eh, Posso fare due domande? Sì, sì. Una richiesta, una, una risposta molto, molto didattica, ma anche un tipo di risposte che servono per il nostro corso. Eh, ed è questa. Brevemente. Non so che potresti fare una domanda. Sicuramente No, no, perché io sarò breve e lei deve essere breve. Vabbè, abbiamo Sì, e dal mio punto di vista il colonialismo italiano fu diverso dai colonialismi di, più antichi o di altre nazioni europee e, e invece in che cosa fu eh, simile, sì, eh, nei meccanismi, nelle logiche, eh, eccetera. Seconda parte della domanda invece, che forse richiede una eh, risposta un po' più interpretativa, non so neanche se vorrei dare, ma ecco... Ascoltandoti, eh, si ha la sensazione di, eh, di percorrere anche avvenimenti molto più recenti che hanno riguardato sì. il no? Ecco, vorrei una qualche un tua osservazione su, su, su questa sensazione che io non credo anche altri. Ma eh, la differenza, intanto io sono un po' contraria, questa è la mia linea storiografica, a parlare ad esempio del colonialismo francese, il modello francese, il modello inglese. perché due colonie, entrambe francesi, con la Tunisia e l'Algeria sperimentando un sistemi di dominio completamente diversi, perché la Tunisia era un protettorato e l'Algeria era, era parte integrante della, della, della Francia. In che cosa furono, eh, furono uguali? Eh, insomma, nel sistema di dominio che sostanzialmente legato i margini eh, colonizzati. In realtà, eh, io credo che a prevalere siano gli elementi di, eh, di differenza. Cosa non riuscì a fare in Italia? Ma non solo in Libia, ma anche in altri paesi come l'Etiopia, l'Eritrea, eh, la Somalia, è un caso un po', un po' suggeris. Non riuscì a portare le elite, eh, le elite dirigenti, questi ayan, non li riuscì a portare, ma Però questi ayan non vedevano loro di essere portati in realtà, perché ovviamente facevano parte eh, della degli oppressori più che degli oppressi, ecco. l'Italia non fu in grado di, eh, di cooptare, non fece studiare i loro, i loro figli in Italia, che era la tipica cosa che facevano, eh, che facevano i francesi, non portò avanti una politica di penetrazione culturale in India. Io anche um, al termine del, della relazione ho sottolineato come ciò che pesò maggiormente fu il mancato incontro culturale, no? Eh, tra dominatori e dominanti, che è una peculiarità del, dell'Italia, che è il maggiore successo dell'Italia, perché non sono i, i casi, i campi di concentramento, quello, quello, ciò che eh, diciamo, salta agli occhi di chi si occupa di colonialismo, perché insomma se chi si occupa di colonialismo si deve pressionare da questo deve cambiare argomento. Quello che salta agli occhi è il fatto che mh, non studiano i figli dell'elite libiche, i Tre, o non studiano nelle scuole italiane, non sono co cooptati ecco, ma vengono tenuti eh, ai margini, insomma, quindi è un, un, un po' questo. Poi vabbè, insomma, sono dei, come dire, l'Italia e questo io credo sia uno eh, dei grossissimi misteri della storia d'Italia, perché francamente si fa fatica a trovare una... Eh, capire il mistero analizzando la storia Italia l'Italia eh, amò la follia e le sue colonie ma no? lo folliamente si colonizzati cioè era animata da un profondo razzismo no? cioè la cosiddetta politica, politica indigena no? cioè la politica che domina e governa i rapporti colonizzati e eh, colonizzatori fu una politica fortemente razzista insomma, che non ha eh, uguali negli altri, negli altri paesi insomma, che magari a quell'1% quell di colonizzati davano qualche diritto, l'Italia invece eh, decise andò in un'altra un direzione. Quindi questo è un, po'. Dico, è, un mistero, è un mistero perché alla fine, insomma, io penso tutto il male del colonialismo italiano, però eh, questa carica, questa separatezza razziale portata all'estremo limite Francamente è strano il percorso del, della storia d'Italia, ecco, diciamo, in maniera così spietata. Quindi per questo vi dico è un mistero. Ecco. Forse è fatto un limite diplomatico, no? ma questo, ah, questo eh. non lo so. No. E, per quanto riguarda l'oggi, ma insomma io ho messo una foto di Gheddafi, quindi ovvio che il discorso era aperto all'oggi, eh, diciamo. E, quando ho iniziato a occuparmi di questioni libiche? Eh, anzi, quando ho iniziato a scrivere la tesi del che che riguardava proprio eh, la, la Tripolitania, che succede? Che scoppia questa scenerata, a mio avviso, guerra libica guerra del, del, del 2011. Eh, io mi sono trovata a, eh, a vedere che alcune questioni che studiavo, di cui mi occupavo, che erano successe cento anni fa, si, si, come dire, erano, si replicavano, no? accadevano tra e quali il ruolo fortissimo di Misurata, eh, il Fezzan che va, per, che va insomma, in un'altra direzione, il Fezzan che diventa un luogo, eh, come dire, dove si radunano tutte le tribù più, più riottose dell'intero Sahara, cioè il, il ventre molle nel cuore del Sahara e da lì noi sappiamo che, eh, due anni fa, dal Fezzan, un anno e mezzo fa, dal Fezzan sono partiti quei gruppi che hanno provocato il di stato in Mali, insomma e anche oggi Fezzana è una zona di dove vige l'anarchia insomma, ieri come oggi insomma questo si sta, si sta replicando la, Il sistema tribale che domina ancora oggi in Libia, ieri eh, come oggi la Cienaica che va dalla sua parte, questi leader che non si sa da dove vengono perché questi due leader di cui, della resistenza di cui ho parlato, io, insomma, la loro biografia inizia nel 1911. Prima lo so che abbiano realmente, realmente fatto. E chi ricordano? Ricordano che ricordano? Ricordano tutta la dirigenza di questo gruppo di giovani eh, animati da un profondissimo radicalismo eh, ideologico eh, che decidono di riportare la Libia come, come un calzino. Ecco. E, insomma, con forti limiti, ecco diciamo, perché questa dirigenza, questa leadership fallirà nel suo obiettivo, perché mancava di esperienza e non so, il, il, il, il regime quarantennale di Gheddafi, insomma, noi sappiamo cosa, cosa è stato, quindi direi che le ineguaglianze sono tante. Sì. Scusi, ma questo provincialismo dell'Italia nei confronti della Libia? Provincialismo, no, io provincialismo non No, no, mi, mi permetto di dire in questi termini, cioè questa incapacità di gestire la o delle assi con l'alito di creare un'elite non può derivare anche dal fatto che l'Italia era un paese giovane al contrario della Francia o dell'Inghilterra che avevano secoli di unità alle spalle mentre l'Italia aveva solamente 40 anni di unità e anche nei confronti di quando, quando c'è stata unità d'Italia la riunificazione, i piemontesi che sono arrivati giù comunque nei confronti del meridione si sono comportati come ci si comporta nei confronti di, di popoli coloniali, questo non per vittimizzare il meridionale, perché... No, no, no, no. <coughs> bah, insomma, diciamo che chi si occupa di, di colonialismo italiano sa che il, le privazioni che hanno sofferto pure i meridionali durante la prima fase, diciamo, del... Nello Stato d'Italia non sono paragonabili a quello che è successo in Libia, cioè non c'era mai che c'erano i campi di concentramento, insomma, quindi non, eh, non, è, non è paragonabile. Sì, l'Italia era uno Stato giovane, ma infatti eh, se io fossi stata a Giolitti nel 1911 non sarei mai sognata di non di occupare la Libia, ma di ehm, come dire, fare della Libia una colonia italiana. Ci si poteva limitare a fare della Libia un protettorato esercitando sulla Libia diciamo, un'influenza di economica eh, e ovviamente geopolitica, insomma, perché l'occupazione della Libia non è dovuta solamente così a un'ubriacatura, a un, un alla follia, una follia no, di giuritti come, come dicevano i socialisti, i socialisti che ubricarono questa spinta coloniale a così, una follia italiana, non è, non è vero, le spinte erano molto profonde, insomma, non è facile eh, arrivare ad affermare l'Italia non doveva andare in Libia, c'erano delle ragioni geopolitiche fortissime, ecco, insomma. però il problema, sì l'Italia è uno stato giovane, allora forse avrebbe dovuto fare una politica che fosse stata all'altezza delle, delle sue forze, è stato un passo più lungo, eh, più lungo della gamma. Eh, una domanda quanto è inflitto la politica, diciamo, del popolamento dell'Italia, di questa colonia rispetto per cui come si è rapportata a questa popolazione locale? ma diciamo che la, il, il popolamento della Libia inizia abbastanza tardi, insomma la Libia doveva essere la quarta sponda diciamo la valvola di sfogo del fenomeno dell'emigrazione che non solo era eh, una una sconfitta per l'Italia e l'Italia ma era anche insomma qualcosa di cui le classi dirigenti italiane si, eh, si vergognavano il problema è che l'idea eh, della Libia come colonia del popolamento l'idea nacque molto presto la realizzazione fu molto tarda fu solo diciamo, con Balbo con il governatorato di Balbo dal 1934 in poi insomma, che la Libia iniziò a essere, a essere popolata fino al 29 eh, la Tripolitania eh, non, è, non è tutta sotto il controllo italiano perché dopo che nel 15 crolla il regime coloniale di Tripoli e quindi c'è il ritiro completo di tutti i presidi eh, della Tripolitania, non solo quelli interni ma anche quelli della costa, eh, l'Italia non ha più la Libia, la deve riconquistare attraverso una lunga marcia che sarà quella di Graziani, che sarà insomma, sicuramente una marcia di successo, perché Graziani era un brillante... Eh, in generale. questo è poi generale però insomma si lasciò alle spalle una lunga scia, scia di sangue che ehm, impoverì profondamente anche la ehm. il popolamento partì eh, molto tardi con Balbo, il problema è però che insomma si va a popolare che cosa? A gran parte del, te del territorio libico è deserto cioè, la Libia prima della scoperta del, del petrolio eh, insomma, è un um, Paese dal quale scappare, non nel quale andare a lavorare. Sì, certo, influì tantissimo il progetto di popolamento della Libia nei rapporti tra, eh, tra colonizzati e colonizzatori, ma paradossalmente eh, fu proprio durante l'età di Baldo che questi rapporti che erano stati segnati da una profonda ostilità migliorarono perché Italo e Balbo, insomma, era fascista, però non vuol dire nessuno è perfetto ecco, fu comunque un governatore di una certa capacità in tentò anche di mh, invertire un po' quella rotta che insomma questa, questa gentaglia tipo Baroglio, tipo Graziano tipo De Bono, questa linea d'azione che avevano in, in Libia lui la cercò di invertire attraverso l'inclusione eh, dei libici eh, mediata dal partito fascista, ecco, ad esempio, però insomma, eh, il governatorato di Bali per 40 anni ecco, non può fare miracoli. Nel frattempo, l'Italia ha anche altre incombenze economiche, soprattutto insomma, quindi alla Libia puoi dedicare spazio fino, fino a un certo punto. Ecco, diciamo. Quindi è paradossale perché, da un lato, il popolamento sicuramente eh, comporta l'esproprio delle terre, eccetera, eccetera quindi una politica abbastanza rigida nei confronti dei rinunci però la presenza di Balbo un governatore molto intelligente eh, a modere con ecco, gli effetti di, di tutto questo no, no, no, no. eh, premetto che potrei essere chiaro però eh, sono un consiglio di questioni che mi sono veramente di ascoltare dal punto di vista linguistico eh, qual è come dire, le, le varie componenti che ci hai descritto sono accumulate da, da lingue sovrapponibili oppure no? E, e questo se potrebbe aiutarci a spiegare alcuni elementi di conciliabilità. Allora, e, sì, sì. e in questo come si, come si comporta l'Italia, in senso, uh, sono state fatte delle politiche da questo punto di vista per quanto riguarda oppure. La... La... La... La... Ah, la Libia è un paese insomma molto frammentato, ad esempio, non so se si deve eh, questa zona qua è abitata da popolazioni non arabe, sono, sono, la maggior parte sono berberi, o meglio quel cerco dei berberi che sono i tuareg, popolazioni hassauna, haussa, che non parlano l'arabo, parlano altre lingue. I berberi hanno una lingua, un alfabeto che non c'entra niente con quello, quello arabo, quindi è. È, è un mix. Come ha gestito l'Italia eh, questo? L'Italia eh, ovviamente seguendo la classica politica coloniale del divide impera, ha cercato di far leva sui reciproci antagonismi. Eh, un esempio chiaro è quello che è successo eh, nel Gerber. Eh, a partire, se all'inizio gli ufficiali eh, italiani che eh, da Tripoli determinano le, la politica coloniale si schierarono a favore del partito cosiddetto partito arabo delle quello di Mohammed Fekiri, no? Perché? Perché erano quelli integrati nel sistema ottomano, loro volevano anche pigliare questo sistema, rimetterlo metterlo in piedi e quindi appoggiarono loro. Col passare del tempo, soprattutto eh, negli, mh, a partire dal 22 e dal 21, iniziarono a capire che forse era il caso di appoggiare i berberi, Perché era più logico, erano una, era una minoranza. Avevano, come dire, avevano subito per secoli, avevano vissuto in uno stato di, di marginalità, insomma, e quindi potevano, una volta accantonato quella spinta alla resistenza, potevano, eh, si poteva stabilire quei berberi in un reciproco scambio, ovvero l'Italia avrebbe garantito ai berberi una maggiore autonomia, la possibilità di, insomma, professare il liberalismo, di utilizzare la loro lingua, eccetera, eccetera, e in cambio i berberi si potevano si essere, i paladini, il sostegno più importante del regime in, nel genere. Questa politica effettivamente fu adottata dall'Italia, Siccome fu adottata molto tardi, l'avrebbe dovuto adottare già nel nell'11, insomma, sarebbe stato più... Eh, più intelligente, ma era quello che voleva fare il ministro delle colonie Pietro Bertolini, ma trovò l'opposizione del, del governatore Libia, il generale in Pagliolani, insomma si oppose a questo, preferì diciamo, imboccare la strada già battuta dai turchi, ecco, quindi marginalizzando i, eh, i berberi. Quando invece l'Italia finalmente, finalmente, per il dal mio punto di vista, ecco, decise di, di, di, di, di adottare una politica filo-berbera, i Gebel si pacificò. Tra l'altro i Berberi furono mh, eh, un asse portante di quelle truppe coloniali che in cui l'Italia ovviamente si servì insomma, nella, diciamo, nella repressione in quelle che sono chiamate le operazioni di polizia eh, coloniale. Ecco. Ad esempio, eh, non so se hai in mente quella famosa immagine di Mussolini che va a Tripoli nel 1937 mi pare che sia il 1937 eh, su un cavallo bianco e c'è un libico che vi porge eh, la cosiddetta spada dell'Islam insomma, no? che Mussolini prese perché doveva essere il protettore dei popoli eh, islamici, cioè, insomma una funzione tradizionale insomma, che l'Italia aveva era che era e poi eh, l'Italia si aveva persa, quell'uomo era, era un berbero era Yusuf al-Bish. Cioè il fatto che fosse un berbero a porgere la spada dell'Islam a Mussolini significativo perché vuol dire che i berberi erano in qualche modo il sostegno principale del, eh, dell'occupazione italiana ma questo, questo avvenne anche in Algeria i, i berberi e algerini che in una, in una prima fase opposero una resistenza stregua all'Italia insomma alla Francia scusate successivamente furono il baluardo dell'occupazione francese della, della Francia quando riuscirono tra occupante occupato si riuscì a stabilire un qualche, qualche accordo ma è una politica classica ecco, del colonialismo quella del, del, del team, insomma era avanti così suona se dirci qualcosa vedo che era molto coinvolto la famiglia una... se dirci qualcosa di eventuali servizi di intelligence allora io siccome mi occupo anche di queste truppe coloniali, questi militari in Libia eccetera eccetera ho eh, cercato di capire come funzionassero i gruppi di intelligence se intendi i gruppi di intelligence libici si, gli informatori così insomma anche eh, italiani se parliamo di libici di informatori insomma eccetera per quanto riguarda gli italiani, la questione è molto complessa, io ho cercato un attimino, di eh, l'ho approcciata, però chi si occupava del servizio di informazioni in Libia erano i carabinieri e non, eh, gli archivi dei carabinieri non conservano o non fanno vedere agli studiosi le carte, insomma, non so qual è, e quindi io non ho trovato molto, ma principalmente si occupavano, si occupavano i carabinieri del servizio di parlando un attimo della guerra più recente appunto che ha portato alla caduta di Gheddafi l'immagine un po' dell'Italia un po' tirata dai capelli, capelli in questo intervento corrisponde alla realtà vedendo anche successivamente i problemi legati ad esempio all'approvvigionamento di petrolio il discorso che pochi giorni fa c'è stata la petroliera che eh, insomma parte un in gruppo ribelle voleva vendere il petrolio in maniera autonoma rispetto al governo c'è cioè, l'immagine dell'Italia dell eh, no intendo dire quanto l'Italia si è sentita un po' obbligata a intervenire oppure se eh, adesso adesso sì ma eh, vabbè io sono un storico un giornalista che insomma le cose dell'oggi insomma leggo come tutti i giornali non so non saprei, non saprei dire. Insomma, la mia impressione è che quella guerra dell'11, questa 2000, del 2011, insomma, vada in qualche modo essere in che era riuscita a, insomma, a stabilire una vita degli ottimi, degli ottimi rapporti, ecco, diciamo, è stata fortemente penalizzata da, da, da questa questa guerra. Se è vero che io in Italia non ho parlato molto dell'Italia in questo intervento ma un po' è voluto perché spesso quando si parla della Libia si parla solo dell'Italia non si parla della Libia no? e quindi ho voluto fare una cosa di Spesso si parla della Libia e si parla di giuritti, di quello dei dissecurati, della spaccatura del Partito Socialista, eh, di De Bono, di Badoglio, e la Libia rimane là come uno sfondo, no? diciamo. No? Vale sempre questa, questo forte eurocentrismo che però non, non ci fa capire niente, insomma. No? Non si capisce le dinamiche eh, interne del paese colonizzato vasi varie, non si capisce, non si capisce niente. No? Mentre sono tanto più importanti da conoscere quanto l'Italia eh, era un paese che storicamente si affidava alla cosiddetta, cosiddetta politica dei capi, che è anche quella che venne adottata nel corno d'Africa, no? eh, prima e dopo Agua. Quindi la politica di affidarsi, di delegare una parte di potere ai colonizzati, e, Insomma per capire quello però bisogna capire con che società si ha, si ha a che fare, se no non si capisce niente. Tanto una potenza indebole come fu l'Italia, tanto è necessario in qualche modo capire chi era l'avversario. Non so se ho risposto alla domanda. Io sì, invece sì. perché... volevo sapere dall'appunto dell'ultima guerra che è stata il rivaltamento del regime di quali sono i gruppi rivali che hanno preso il potere, se c'è stato un avvicendamento nel potere o se cose sostanzialmente sono rimaste invariate rispetto a Gheddafi. Allora, eh, io nell'ultima immagine ho messo Gheddafi perché, come vi dicevo, eh, studiando eh, la storia di questi eh, leader ribelli, no, mi ricordava moltissimo un po' eh, il percorso di Gheddafi, insomma la sua ideologia, eccetera, eccetera, eccetera. No? E devo dire che la situazione della Libia eh, insomma, attuale no? ricorda molto quella della Libia di cent'anni fa. Quindi ci sono certi parallelismi che quasi fanno, fanno paura, ad esempio il ruolo di Misurata. Misurata, non so se credo che sentiate tutti, insomma la città di Bene, la città che in ogni modo cerca di entrare in concorrenza con Tripoli, che sostanzialmente vorrebbe divenire la capitale. Quello che fa Misurata è contendere il ruolo di capitale a Tripoli e questo avvenne anche nei primi, diciamo, finché volpi di Misurata non lo tirò eh, Misurata, appunto, sono il governatore eh, Giuseppe Volpi di Misurata, non occupò, fino al, 20, al 22, diciamo, Misurata ebbe il ruolo, prima perché vi era la famiglia degli Amuntasi, che era il sostegno principale all'occupazione italiana, poi, grazie alla, figu alla figura di una Madonna Sue, Misurata fu eh, la capitale ombra della, della Tripolitania, l'anti-Tripoli. E questo lo vediamo anche adesso perché, insomma, sentirete tutti le brigate di Misurata: le brigate di Misurata che vanno a Tripoli e arrestano il tale funzionario importante, le brigate di Misurata. Che decidono la politica in Libia insomma, no? le brigate di Misurata che hanno fatto cadere il regime Geddafeano che era un regime fortemente centralizzato nei limiti eh, che è possibile perché la Libia è un paese dove dominano queste logiche tribali, ha fatto cadere quel regime che era un regime eh, tripoli eh, centrico. altre similitudini quando il, la città di Misurata a partire dal diciamo 2012 ha iniziato a esercitare un'egemonia diffusa nel paese e anche riconosciuta eh, da tutti. A un certo punto si è scontrata con, ehm, con un'altra città dell'interno, che è la città di eh, Beni Walid, che è questa. No? È una città che mm, è proprio questa concorrenza, Beni Walid misurata, che è un po' la concorrenza tra la costa, perché è misurata una città sulla costa, e la Libia dell'interno. Insomma, è lo stesso scontro che ha tormentato la Libia negli anni tra, diciamo, il 1915 e il 1920. E lo scontro tra Misurata e Beni Walid, quindi tra l'interno e la costa, è proprio quello scontro che a un certo punto ha causato la sconfitta dall'interno della resistenza libica come ha causato la sconfitta dall'interno di questo movimento antigheddafiano, perché su questo scontro Ben Walid misurata si è rotta insomma, la, la comunanza di interessi, di propositi e alla fine insomma, noi sappiamo, sostanzialmente questo movimento antighedafiano si è spaccato in mille pezzi adesso non si capisce, non si capisce eh, più niente. Quindi ci sono notevoli, eh, notevoli parallelismi. E infine il parallelismo eh, più, più evidente, questa, questo fezzan, questo ventremolle che ormai è diventato il regno dell'anarchia, quindi tutti quelli che si oppongono a qualsiasi cosa si rifugiano qua, come fu proprio durante la, il periodo dell'occupazione italiana, perché man mano che la, la, la resistenza misurata veniva lì, l'energia veniva abbattuta, tutti coloro i quali eh, diciamo, non erano della forca italiana si ritirarono verso sud e si riunirono tutti nel Fezzano che divenne insomma questo ricettacolo di, di ribelli ecco. la stessa cosa sta accadendo adesso nel, nel Fezzano insomma è diventato il luogo in cui si radunano gli antichi eh, gli anticirenaici anti eh, quelli che non sono d'accordo con la presenza francese di Guardia no? quindi le, le, le simmetrie sono i parallelismi sono, sono tantissimi insomma, non so poi come andrà, come andrà a finire si è riproposta anche la spaccatura tra ovest e est perché ehm, il regime geddafiano aveva imposto fortemente una saldatura delle due regioni cioè Cirenaica e Tripolitania e adesso invece si sta riproponendo quel, eh, quelle, diciamo, quelle spince, spinte centrifughe che la Libia ha già conosciuto e che portava alla separazione tripolitana e Cirenaica si stanno eh, riproponendo poi insomma doveva finire con lo so eh. Altri? Anche perché la Cirenaica c'è il futuro No, qualcosina c'è anche Tripolitania credo. Eh, no. Qualcosina c'è anche Tripolitania eh, eh, C'è un grosso Triantafiliano Sì, grosso cilenaica, ma qualcosina c'è anche io volevo chiedere, come sono comportate le popolazioni indigene durante la seconda guerra mondiale? Beh, durante la seconda guerra mondiale. Ma allora, allora, intanto, mh, se l'Italia ebbe nelle colonie un successo fu, eh, e questo è il secondo mistero della storia della italiana: il massiccio reclutamento degli ascari. Cioè, ad esempio, certe colonie come l'Eritrea ma anche insomma, in certi versi noi assistiamo a questo reclutamento di massa, no? c'è migliaia di, di eritrei, ma anche etiopi, eminiti che vivevano in Eritrea, che si arruolano nelle truppe coloniali italiane. Questo rimane un po' un mistero, perché uno dice sostanzialmente che erano sotto il gioco di una potenza eh, coloniale che non gli offriva molto, eppure si arruolavano insomma. Le spiegazioni sono eh, poi varie, non le sto eh, qua a dimenticare. In Libia, invece, le cose sono un po' più, un po più complesse, perché l'Italia, che aveva sperimentato questo successo clamoroso, le truppe Askar-Eritre, aiutarono anche, furono determinanti nella conquista eh, della Libia, anche perché erano molto, molto spicci in Eritre, insomma, e, diciamo, spesso e volentieri, i libici temevano più il soldato ascar che il soldato italiano, insomma. In Libia, invece, l'Italia si dovette confrontare con questa estrema difficoltà nel, nell'argonamento, no? dovuta a che cosa? Intanto che i turchi non, sostanzialmente non, non eh, mantenevano l'esercito libico in, in Libia, insomma. quindi non c'era una tradizione di, eh, di argonamento. Poi proprio questo movimento del jihad fece sì che, in, insomma, ci fu proprio un, un rigetto, eh, a differenza, ad esempio, in Eritrea, del colonialismo italiano così che nei 30 anni di occupazione italiana il numero di, di tutti i medici arruolati era molto basso, non solo e la maggior parte dei libici non si arruolava nelle truppe regolari ma si arruolavano nelle bande indigene irregolari, insomma, che sono quelle bande di supporto, quelle che hanno le mani libere ecco, diciamo, di fare un po' quello che vogliono e che però insomma, in una seconda guerra mondiale sono più eh, utilizzabili. Quindi come si comportarono? Non furono, non furono diciamo, un elemento significante, a differenza delle altre potenze coloniali. In ecco, aziende esempio le truppe coloniali non furono utilizzate eh, in particolar modo durante la Prima Guerra Mondiale, nel contesto europeo. e questo è abbastanza strano perché cioè, gli altri li utilizzarono, invece l'Italia preferì mantenerle non in Libia, perché i pochi libici arruolati nelle truppe coloniali durante la prima guerra mondiale non furono mantenuti in Libia per timore che disertassero, ma pure furono presi e messi in Sicilia da rostire al sole, insomma, e mettere in cinta qualche donna, questo fu quello che è successo. Quindi, diciamo, un apporto molto, molto marginale. Ecco, diciamo. Libio che si per cioè non Come? Come frammentare le sì. regioni? Senza sì, diciamo che eh, questa è la Tripolitania in senso stretto, la colonia Tripolitania è tutta, comprende Tripolitani e Frizzana. Ok. Voi sapete, innanzitutto, se sotto il regime di Gheddafi c'era in qualche modo un'unità territoriale? Sì, sì, sotto il regime di Gheddafi c'era fu un'unità territoriale, ma il fatto che la Libia eh, fosse Libia, cioè fosse eh, un paese unito non è un dato scontato perché. Durante il periodo ottomano eh, c'era la Cirenaica, che era una provincia, c'era la Tripolitania, che comprende Tripolitania e Fezzan, che era un'altra provincia. Quando l'Italia occupò diciamo, quello che geograficamente indichiamo li come Libia, decise di eh, strutturare, di organizzare questo, questa, questo territorio in due colonie eh, diverse, Tripolitania e Cirenaica. Poi poteva capitare che entrambe fossero poste sotto l'autorità di uno stesso governatore, ma comunque erano due entità giuridiche separate. Fu solo con il eh, governatorato di Italo Balbo che vennero riunite in un'unica colonia. Quando l'Italia, eh, perse la seconda guerra mondiale, e sostanzialmente eh, la Libia fu spartita tra francesi inglesi, eccetera, eccetera, l'idea, il progetto era quello di eh, dividere il, eh, il paese. La Cirenaica doveva. Finire sotto l'influsso, sotto l'influenza inglese. La Tripolitania forse sarebbe rimasta in Italia, ma forse, insomma, mentre il Fezzan doveva andare ai, ai francesi, insomma, che hanno i territori che controllavano già il Chad, il Niger, eh, l'Algeria, eccetera, eccetera, insomma, quindi doveva sal essere questo blocco, no? doveva saldarsi, il Fezzan doveva saldarsi sotto diciamo, l'influenza eh, francese. Alla fine si optò per la nascita oppure la, il mantenimento dell'unità libica e la Libia divenne un paese indipendente nel 1951 sotto eh, la guida di, eh, dei senussiti, sotto la guida di Drissar Senussi, che è un esponente della confraternita senussita, insomma però eh, diciamo che riuscì, non riuscì a esercitare un potere come dire, molto forte. Le spinte centrifughe dominavano ancora eh, la Libia e fu solo con Gheddafi che in una certa misura eh, la Libia fu, eh, un paese, fu posto sotto una guida politica davvero unitaria e forte, nei limiti del, del possibile perché insomma, in Libia dominano ancora queste spinte, queste logiche tribali insomma, che sono molto forti e quindi in tale fino, fino a un certo punto e ecco, anche un leader come Gheddafi doveva tenere conto di, di, della presenza delle figure. No? Forse, la un attimo, No, no, ti no, ehm, ho spiegato adesso. Tenevo il Fezzani. Il Fezzani c'era lo sapere proprio se durante l'epoca Gheddafi era ancora sede di movimenti virtuosi. Sì, eh, Gheddafi che era nato nella zona di Siete, qua, Studiò a Ser H qua. No, qua. qua, no, studiò. E lui fu. Eh, la sua politica fu una politica eh, che privilegiò quelle, le popolazioni fezzanesi, che sono eh, molti tuareg, ma sono anche cosiddette popolazioni camite, quindi sono i meri fezzanesi. No? Eh, storicamente Gheddafi eh, diciamo fece un patto d'acciaio con queste popolazioni nere, no? infatti se voi vedete le sue amazioni, queste cose qua, lui rivendicò molto, anche perché insomma, a un certo punto quando Birgati abbandonò i propositi di unione con l'Egitto, con gli altri paesi, abbandonò un po' la politica panaraba, diciamo si buttò invece sulla politica panafricana no? e quindi questo legame con l'Africa nera, con il Fezzan, con le popolazioni nere del Fezzan, che erano diciamo, il tramite per tutta la zona subsahariana, o comunque del Niger, Mali, fu, eh, fu sottolineata. Ecco. E questo è anche il motivo per cui noi leggiamo sui giornali di questi massacri, le popolazioni nere libiche vengono massacrate, eccetera, eccetera, oppure i miliziani neri di Gheddafi, no? si dice, spesso si diceva erano mercenari del sciarpati. Non è che erano mercenari del Ciad, alcuni sicuramente sì, ma anche erano popolazioni fezzanesi che eh, da, da sempre erano fedeli a Dhafi perché portò avanti questa politica diciamo pro, pro popolazione fezzanesi, pro popolazioni nere e quindi insomma eh, furono diciamo vittime anche del furore del Dhafiano. Un po' il collante diciamo, in qualche modo, nella sua figura carismatica eh, diciamo, riuscì a dire sì, riuscì. Beh, insomma, un, insomma, un certo apparato repressivo non anche. La tua, la tua, la tua Quello è un tuo parecchio, diciamo. Altri? Allora ringraziamo la professoressa. Eh, la prossima. Grazie.